Ciao, sono Marco e sono a spasso con il fedele amico a quattro zampe che scalpita, corre qui davanti a noi. E voglio parlarti durante questa passeggiata, questa mattina, di un aspetto particolare che si può apprendere dalla disciplina del Judo. Non so se hai già visto altri miei video, ho già dichiarato che... Eh, ho fatto judo per molti anni a livello agonistico, mi sono tolto qualche soddisfazione, non sono stato un grandissimo campione, ma mi sono tolto qualche soddisfazione, quello sì, ma soprattutto ho acquisito una filosofia robusta basata proprio sui principi del judo ed è una cosa che io consiglio a tutti quanti. E voglio applicare questi principi, voglio farti vedere come si possono applicare questi principi alla relazione, anche la relazione di coppia, ogni tipologia di relazione. Bene, può capitare in qualunque relazione che ci siano dei contrasti, questo è il momento migliore per sfoderare il tuo judo mentale, la tua filosofia judoistica, quando c'è un contrasto, quando c'è una forza che ti si oppone, non bisogna contrapporsi con la forza stessa, ma cedere e usare la forza diciamo, dell'avversario, nelle relazioni non possiamo parlare di avversario usare la stessa forza dell'avversario per portarla da nostra parte, l'altra persona. Quindi cedere per vincere e le contrapposizioni possono esserci per qualunque motivo in qualunque momento. Il Judo ti insegna che la flessibilità vince e anche nel caso che una delle due persone debba perdere in un confronto, bene il Judo ci insegna un'altra cosa ancora, che anche chi perde acquisisce un vantaggio chi perde impara il vincitore porta a casa una medaglia ok, chi perde porta a casa una saggezza in più ed ecco perché al termine dell'incontro in ogni caso ci si saluta e si è grati l'uno all'altro perché c'è chi vince da una parte e dall'altra parte c'è chi impara questo lo possiamo riportare anche nelle relazioni, dove se in una discussione esci perdente, abbozza, porta a casa il colpo e impara da quella, diciamo tra virgolette, sconfitta. Perché poi in realtà non è una sconfitta, ma è un'acquisizione di una nuova consapevolezza. Ecco, questo è quello che volevo riversarti, quello, che volevo, eh, quello di cui volevo parlare con te come si può applicare la filosofia del judo nel campo delle relazioni e nei contrasti. Io continuo la mia passeggiata insieme al fedele amico a quattro zampe e ti saluto con un abbraccio. Ciao!